Non basta solo essere figli di per poter portare avanti un'azienda. Non si può essere la coppia del proprio padre, del proprio familiare. Il ruolo della, della famiglia per questa azienda credo sia fondamentale. L'azienda funziona sì, grazie a quello che noi terza generazione abbiamo imparato. E fortunatamente abbiamo i due a noi piace chiamarli senior che sono ancora in azienda che ci sostengono e ci giustamente ci bacchettano il fatto di avere mio papà come insegnante è stato un esempio per l'approccio umano e sono cambiati i tempi sono cambiate le esigenze da parte dei clienti e qui è la sfida con te stesso la sfida aziendale deve arrivare a quell'obiettivo ed è figo far vedere che sei capace a fare quello che non sembra facile. Il primo step che abbiamo fatto quando abbiamo pensato a una nuova sede è stato quello di pensarla in un'ottica lean e quindi eh, tutta una serie di processi che siano super efficienti, quindi ad andare ad abbattere quelli che sono tutti diciamo, i tempi morti e le inefficienze che ci portavamo dentro da una sede vecchia. A distanza di un anno e mezzo devo dire che è stata una scelta super vincente anche questa perché abbiamo acquisito nuovi clienti, perché siamo cresci cresciuti sui, sui clienti esistenti e anche in termini di fatturato questa crescita è stata, è stata sensibile negli ultimi tre anni. Abbiamo fatto un patto io e noi. Siamo partiti assieme e smettiamo assieme. Confidiamo molto nella terza generazione, perché noi certe cose che fanno loro non saremo in grado di farle. Sono orgoglioso e siero di te. E qualcosa penso di avervi insegnato. Quello che nostro padre ha insegnato anche a noi ma l'abilità di nostro padre è stata quella di renderci eh, interdipendenti cioè da soli non valevamo niente assieme abbiamo continuato a la strada di nostro padre credo che l'ambizione di un figlio sia sempre quello di far di più di quello che ha trovato noi quello che avevamo trovato, abbiamo trovato una bicicletta, abbiamo corso, pedalato da, da impazzire. Quando è morto nostro padre, la cosa era una, una realtà alquanto artigianale. Noi siamo riusciti a farla diventare un'azienda industriale. La forza sta nell'unione.